Ciao amici Mister Gadget, finalmente è venuto il momento di incontrare il prodotto che da domani arriva in anteprima a coloro che l'hanno preordinato, parliamo di Galaxy S9, come dice qualcuno, sigla! Allora abbiamo detto domani in anteprima per coloro che hanno fatto l'ordine nei giorni precedenti e che riceveranno una settimana prima degli altri il Galaxy S9. Aprendo eh, la scatola all'interno si eh, troverà, il telefono l'ho già tolto, quindi eh, un adattatore eh, da micro eh, USB a USB Type-C per eh, la ricarica, un altro adattatore che invece viene eh, utilizzato per il eh, passaggio dei dati quindi da eh, usb normale a micro usb e poi la carica per eh, la ricarica veloce, quindi il caricatore per la ricarica veloce, gli auricolari che sono eh, organizzati e realizzati in collaborazione con AKG, quindi Arman Cardon, che eh, è parte ormai eh, da tempo del eh, gruppo di Samsung e poi il cavo per eh, la ricarica. Se qualcuno di voi si aspettava invece una cover, qualunque altro tipo di dettaglio dentro la confezione, eh, niente di eh, tutto questo, ma tutto sommato credo che questo sia eh, cosa assolutamente normale, a proposito di cover invece ci sono tantissime soluzioni in giro, ma il telefono com'è? Vediamo! Allora vediamo subito da vicino il Galaxy S9 nella sua versione Plus accanto al Galaxy S8, gli ho messi uno accanto all'altro per vedere che cosa cambia a livello di eh, design, in eh, realtà molto poco eh, dal punto di vista proprio della costruzione che è molto simile Beh, ovviamente il s 9 Plus eh, nella sua nuova versione ha la doppia fotocamera e poi il sensore delle impronte digitali eh, viene posizionato eh, nella parte inferiore ma per eh, il resto eh, dettagli eh, molto simili rimane l'attacco da eh, 3,5 mm e mezzo sui eh, telefoni sempre connettore USB Type-C per entrambi vedete cambia eh, leggermente l'altoparlante invece eh, che diventa una feritoia sul eh, nuovo eh, Galaxy eh, S9. Colore blu, questo secondo me è meraviglioso, e la versione che vedete, quella che viene eh, venduta eh, attraverso il mercato libero, quella cioè indicata con il segnale Duos, il che eh, significa con eh, la eh, doppia eh, sim. A proposito. Eh, di realizzazione e di costruzione. Eh, vi mostro eh, su entrambi i telefoni, eh, da un lato il pulsante di attivazione di eh, Bixby e il volume eh, rocker, eh, dalla parte opposta invece eh, vedete il pulsante di accensione e poi eh, insomma null'altro, eh, assolutamente eh, pulito il eh, sistema. Eh, sulla parte superiore invece il cassettino per eh, la SIM ehm, che è nella stessa idea posizione eh, nel prodotto dello scorso anno rispetto al eh, prodotto eh, invece più eh, recente insomma eh, questi dunque eh, i due prodotti eh, uno accanto all'altro e invece adesso andiamo ad approfondire la conoscenza del Galaxy S9 Plus Cosa contraddistingue questo telefono? Beh intanto il display 6,2 pollici di diagonale, sono 5,8 invece nella eh, versione eh, normale, questo display tra l'altro eh, con una razio 18,5 noni, eh, il che vuol dire che eh, la parte eh, del eh, display più lunga è lunga quasi il doppio rispetto eh, a quella corta. Eh, la definizione eh, diventa di eh, 1440x2960 eh, pixel per eh, l'esattezza. La superficie del eh, display occupata che occupa rispetto alla superficie totale eh, siamo all'84,2% eh, di eh, ratio. Altra cosa che vi faccio notare è la densità dei pixel di questo eh, telefono perché siamo eh, davanti ad un prodotto con 529 pixel per eh, pollice. Eh, L'interfaccia è quella che conosciamo eh, molto bene eh, con Oreo ovviamente con Android 8 eh, a bordo eh, non ci sono grandissimi stravolgimenti rispetto a quello che abbiamo già visto sugli altri telefoni viene riproposto anche qui ad esempio eh, una delle eh, caratteristiche importanti ovvero il fatto di avere il doppio account per le applicazioni che sono eh, a bordo del eh, telefono eh, come per il Galaxy S8 e S8 Plus eh, se li avete aggiornati al nuovo sistema operativo Android eh, Oreo avete la possibilità di fare due cose, intanto di eliminare i badge eh, sul, eh, vostro, sulle vostre applicazioni quando eliminate con un movimento di questo genere eh, una eh, notifica eh, sul eh, pannello delle eh, notifiche. Il telefono è ovviamente velocissimo eh, nel suo funzionamento, partiamo ad esempio dalla visualizzazione eh, di una pagina eh, del Corriere, passiamo a eh, Mister Gadget anche e a tutte le stupidate che eh, esso eh, contiene, mm, con le informazioni, vedete, scorrimento velocissimo, l'uscita del telefono istantanea, però diciamo che non sono questi i dettagli che eh, ci diranno da vicino eh, quanto sia performante questo smartphone. Infatti noi oggi vediamo da vicino eh, il Galaxy, ma poi eh, diciamo che nei prossimi giorni faremo una recensione vera e propria, questo è un vero e proprio, eh, diciamo, primo impatto con il telefono. Dal primo utilizzo mi pare di poter dire che la batteria eh, da 3500 mAh è con una Capacità E una diciamo, autonomia simile a quella del Galaxy S8, plus vi ricordo che invece è 3000 mAh nella versione normale. Cambia un po' invece l'interfaccia della fotocamera: vedete, avete queste modalità, la modalità cibo, la modalità panorama, la modalità Pro che vi consente di controllare tutti i sistemi, la modalità sfumatura sfondo. Adesso non vedete un soggetto perché il telefono è appoggiato, quindi vedete il nero per il telefono che è appoggiato sulla superficie del tavolo. Avete una modalità automatica invece in cui il telefono può fare quello che vuole, c'è ovviamente Bixby Vision eh, che eh, vi permette di eh, leggere gli oggetti davanti a voi e di eh, decidere che cosa state inquadrando e poi c'è la super eh, slow motion, eh, questo è un sistema in cui potete scegliere eh, di eh, catturare voi il momento eh, in cui volete eh, insomma catturare un eh, movimento eh, con i 960 frame al secondo oppure potete lasciare che automaticamente lo faccia il eh, telefono con eh, la super slow motion quando il telefono rileva un movimento allora attiva lo slow motion ehm, gli emoji eh, er eh, queste possono essere utilizzate ovviamente partendo eh, dalla creazione delle emoji eh, personalizzate lo potete fare con un eh, selfie essenzialmente vedete io metto u la mia faccia qua in mezzo, la faccia viene eh, elaborata mi viene chiesto se sono un maschio oppure una femmina. E, eh, probabilmente adesso l'elaborazione non sarà corretta perché ho eh, tenuto eh, gli occhiali però vedete insomma sono eh, un po bruttino con eh, gli occhiali inseriti i capelli magari non sono esattamente eh, i miei quindi dovrei insomma un po i ripari vedete adesso il lavoro è stato un po rovinato eh, dal fatto che io abbia scelto di eh, scattare la foto con gli occhiali cosa che eh, non è raccomandabile con la generazione della vostra prima emoji poi vengono eh, generate le gif eh, che da spedire alle persone con cui vorrete comunicare. Questo vale anche per gli adesivi che vedete che potete utilizzare con i vostri selfie e poi l'ultima modalità che avete di ripresa con la fotocamera è quella Hyperlapse, anche questa molto carina in mille situazioni. Potete ovviamente gestire tutti i dettagli sulla vostra fotocamera, compreso il fatto di controllarla con il comando vocale. Potete Scegliere di mettere un tag della posizione, potete eh, mettere anche eh, le griglie per eh, le inquadrature, insomma per orientarvi quando magari dovete mettere delle foto che non siano eh, eh, sballate a livello proprio di, di inclinazione rispetto eh, magari all'orizzonte, no? questa può essere una ragione per cui eh, usare eh, le eh, griglie. Insomma. Un eh, telefono che funziona bene, io vorrei mostrarvi anche, eh, sentirvi, farvi sentire più che altro eh, l'audio eh, di questo eh, telefono. Eh, che ha ovviamente due caratteristiche fondamentali che ne fanno la differenza la possibilità di usare questo super slow motion e dal mio punto di vista ovviamente anche la fotocamera la doppia fotocamera adesso vi faccio vedere sul retro tra un secondo cosa vuol dire doppia fotocamera la doppia fotocamera vi permette ecco facciamo sentire anche il suono stereo di questo telefono vedete un audio vedete così io ho eliminato entrambi quando alzo volume eh, che devo dire il volume che devo dire è più che buono e anche la qualità dell'audio eh, rispetto ai samsung del passato molto buona perché eh, vengono evidenziati molto eh, i bassi e questo secondo me è un aspetto molto positivo poi soprattutto eh, guardando un contenuto multimediale quindi girando eh, il telefono in posizione frontale secondo me eh, trovate eh, una condizione di gran lunga migliore per eh, insomma, la qualità della ripresa che voi eh, potete fare ehm, allora, mm, Abbiamo visto un po' i dettagli tecnici, no? vi dicevo della fotocamera, ecco, eh, diamo un occhio alla fotocamera posteriore, sono due sensori, entrambi eh, da 12 megapixel, eh, la differenza è che uno ha un'apertura variabile e l'altro invece un'apertura fissa eh, a 2.4, eh, avete tra l'altro dei pixel giganteschi, dentro la fotocamera quella ad apertura variabile arriva infatti a 1,4 micron l'apertura variabile significa che la fotocamera legge il contesto in cui scatta e si adatta a questo contesto. Eh, vuol dire che eh, le foto con eh, una risoluzione, eh, in un con scusate, le foto in un contesto con pochissima luminosità dovrebbero risultare con pochissimo rumore e con altissima qualità. Nei prossimi giorni vedremo eh, se questo succede eh, davvero eh, oppure no. Insomma, questo è un primo impatto con, eh, il eh, telefono e con le sue caratteristiche nei prossimi giorni lavoreremo proprio per farvi conoscere eh, con ancora più attenzione e precisione eh, quelli che sono gli aspetti fondamentali del eh, galaxy s 9 plus in eh, questo caso che sapete arriva nei negozi proprio eh, nei eh, prossimi giorni qualunque sia il dettaglio che volete conoscere di questo telefono non esitate a chiedermelo iscrivetevi a questo canale se non l'avete eh, già fatto altrimenti pioverà per i prossimi sei mesi solo sulla vostra testa e non è vero o forse sì eh, se avete qualunque indicazione chiedetemi nei prossimi giorni andremo ad approfondire i vari aspetti dell'utilizzo di questo smartphone ciao da mister gadget